Grazie. Eh, sì, consigliere, ho capito quello che lei dice, ma allora le confesso la mia impreparazione, perché io non, so, eh, non ho studiato le procedure che hanno portato all'approvazione della legge 285-1990, per cui non, so, eh, non conosco i motivi per cui è stata, ehm, è stata eh, riconosciuta eh, questa, questa triplice... Eh, questa triplice Um, uh, definizione data dai prodotti, aborti, uh, data ai prodotti abortivi. Quindi io oggi mi trovo in difficoltà a uh, chiedere la uh, modifica di una legge di cui non conosco lo spirito. Eh, io credo che ci siano stati dei motivi eh, solidi ehm, da parte dei nostri legislatori dell'epoca per arrivare a questo tipo di definizioni. Oggi andare a intaccarla eh, le, cioè, mi, mi sentirei eh, più a mio agio nel di dirle: guardi, ritiro la mozione, la studiamo insieme e poi la ripresentiamo e per me questo sarebbe però un, un passo falso perché eviterebbe eh, quell'intervento immediato che la Sindaca sono sicura, perché voglio dire non, non, non vedo chi potrebbe essere contrario a risolvere nell'immediato questa situazione molto singolare e non rispettosa dei diritti eh, dei cittadini e delle cittadine.